Rieccoci ancora! Dunque, per cercare di tagliare sulla parte più noiosa, abbiamo preparato già tutto il muro di mattoni rossi e gialli facendo copia e incolla come vi abbiamo mostrato nei video precedenti. Abbiamo anche ricontrollato i nostri muri e ci ricordiamo che devono essere a sinistra in alto e a destra dotati del Behavior Solid mentre quello in basso ha delle caratteristiche diverse. Non è necessario, diciamo. C'è ancora una cosa che ci manca nel nostro layout e c'è cioè una scritta che dovrà comparire quando perdiamo la partita. Sì. Uh, per questo adesso vado a fare un nuovo oggetto e stavolta useremo una cosa che non abbiamo ancora usato, ovvero il testo. Ecco qui scriviamo una frase adatta quando perdi. Io metto qui um, no. ecco che ecco. okay, lost e uh, qui poi dopo mettiamo un colore che ci piace. E inoltre miglioriamo anche ne ho più grande e se dovete potete anche mettere uh, un fondo diverso tenendo conto che, però i browser il, di solito non supportano tutti questi uh, font e quindi il risultato sarà diverso non è garantito cioè che le font che scegliete poi si visualizzi nello stesso modo su tutti i computer però io metto questo qua che dovrebbe essere compatibile in generale allora adesso qui lo vediamo um, però adesso bisogna andare a fare lo script formando che compaia non durante tutta la partita che rimanga dietro you lost ma che invece uh, venga solo quando perdi perciò andiamo a fare uh, muro game over on collision with another object che sarà ball Don. cioè andiamo a dirgli che quando muro game over entra in contatto con la palla ehm uh, il allora, nostro testo dovrà diventare visibile Diciamo text 2 Qui c'è text 1 perché Ovviamente prima avevo fatto delle prove Ed è rimasto text 1 Però qui dobbiamo contentarsi sul text eh, Voi avete text, io ho text 2 perché Quindi ho fatto delle prove prima Quindi set visible Ecco in ogni caso riferito sempre a quello di prima poi dopo li rinomeremo nel modo giusto comunque set visible a questo punto system lo facciamo aspettare il gioco un secondo e in seguito andiamo in sistema di nuovo e riparte il layout da capo quindi ogni cosa ritorna come era prima cioè noi abbiamo stabilito che ogni volta che la palla entra in contatto con il muro game over quindi cade in basso eh, compare questa scritta Si aspetta un secondo E si riparte da principio Attualmente però la nostra scritta Si vede sempre in realtà Quindi dobbiamo ritornare su layout E assicurarci che all'inizio Questa scritta non sia visibile Andiamo un po' a vedere le sue proprietà Ok andiamo a vedere su text2 Che adesso rinomino per sicurezza you Lost you Lost Ok questo qua Così lo sappiamo bene qual è e andrò a mettere uh, dunque Invisibility Invisible Invisibile. così già Invisibile eh. A questo punto possiamo iniziare a testarlo per dimostrare una cosa che i blocchi non si distruggono a quanto pare quindi e non funziona è questo... sì, funziona l'altro pezzo un altro pezzo come vedete compare scritto You Lost e... e il gioco riparte dopo, quindi il primo evento che noi abbiamo programmato fatto di una serie di azioni è correttamente eseguito. A questo punto però bisogna continuare il tutto. Andiamo eh, quindi su eh, Event Sheet di nuovo e, e stabiliamo aggiungiamo nuovi quali eventi. sono gli eventi che ci servono per far scomparire sì. i vari blocchetti quando la palla li incontra. Eh, questi due eventi sono molto simili, cambia solo l'oggetto su cui viene praticato. Qui metto che quando il red block on collision with ball, red block destroy. Invece, il yellow block on collision with ball, yellow block destroy. Stabiliamo quindi la stessa cosa per tutti i tipi di blocchi. Il blocco rosso quando entra in collisione con la palla si distrugge il blocco giallo quando entra in collisione con la palla si distrugge Ok a questo punto andiamo su layout e facciamo play Vediamo Ok come vedete adesso si distruggono i blocchi E eh, non c'è eh, praticamente nessun problema È praticamente tutto funzionante Proviamo a lasciare cadere la palla E dovrebbe funzionare come avete visto anche prima Quando ho testato E abbiamo perso e riparte, riparte, e riparte. E, Dunque fino a qui Diciamo che a questo punto Il nostro gioco base è completo Nella parte successiva mostreremo Eventuali altre possibili opzioni Per migliorarlo e renderlo più complesso Sì e anche per aggiungere Per implementare uh, Per far riconoscere al gioco Quando hai vinto e quando hai perso